Allora è difficile stare dietro a tutte Beh, Peraltro ecco se può rasserenare è che la situazione è così in tutta Italia Però è difficile stare eh, dietro a... alla quantità enorme di focolai che si generano a... in ogni momento Sì eh, sicuramente allora intanto abbiamo un dato abbastanza importante Noi abbiamo registrato dal 15 giugno fino ad oggi all'incirca 341 incendi. Eh, sicuramente come è appena anticipato è un dato, è un dato serio, insomma è un dato che richiede una grande attenzione da parte della, di tutti gli enti locali, di questa amministrazione, cosa che sta facendo puntualmente giornalmente. e giornalmente. Tanto dobbiamo dire che eh, molti incendi eh, non si possono prevenire, nel senso che spesso vengono provocati anche da. E, um, situazioni di insediamenti all'interno di aree verdi che eh, sono diciamo, difficili da individuare noi per esempio eh, insieme al servizio Giardini che eh, ricordiamo sta svolgendo un lavoro eh, egregio, un lavoro molto importante su eh, Roma insieme poi ai Vigili del Fuoco insieme eh, ai Carabinieri Forestali insieme alla Protezione Civile di Roma Capitale, ma eh, anche e soprattutto grazie ai volontari della protezione civile che giornalmente, volontariamente intervengono per eh, spegnere questi fuochi. Sicuramente mh, noi abbiamo eh, dal canto nostro messo sul, sul campo diciamo, una sorta di tax force, se così possiamo chiamarla, abbiamo 11 eh, uomini su, su Roma e 8 su Castelfusano ricordiamo che anche Castelfusano insomma, è stata vittima comunque di, di incendi importanti è eh, una zona che deve essere tutelata a vista, deve essere preservata visto che è anche appunto, una riserva eh, naturale a livello appunto, nazionale e eh, in tal senso il Servizio Giardini ha una, mh, una sede lì proprio per monitorare attentamente con dei monitor e con delle, delle telecamere eventuali focolai o incendi, perciò gli interventi che sono stati fatti, eh, ricordiamolo, sono stati appunto coordinati insieme ai Vigili del Fuoco e tutti gli altri enti appunto, eh, eh, locali, che eh, tramite l'accordo eh, prefettizio appunto si interviene in sinergia allo stesso tempo eh, si interviene con delle autobotti eh, da 10.000 litri o da 4.000 litri per esempio eh, anche a Castelfusano insomma, eh, il servizio Giardini ha dato un supporto importante di girfuoco proprio con le autobotti da eh, 10.000 litri e, ehm, detto questo, eh, questo mh, questa cabina di regia chiamiamola in questo modo Interviene dalle 7 di mattina fino alle 8 di sera tutti i giorni dal lunedì alla domenica perciò ricordiamo un lavoro veramente importante e eh, anche estenuante da parte del servizio giardini. Interviene anche poi dopo le 20 di sera perché per esempio interventi durante la notte eh, vengono fatti, ricordiamo anche a Torre Spaccata dove... Sabato, incendio, sabato, scorso. Esatto, sì sono intervenuti con due autobotti, hanno lavorato fino a... A tardanotte eh, anche al campo della barbura hanno lavorato sempre di notte con due autobotti da 10.000 litri e un mezzo cingolato. Appunto, per quanto eh, riguarda diciamo, i rifiuti, voi avete fatto vaccino ai rifiuti ed è eh, importante sottolinearlo. Chiaro che queste situazioni non si possono prevenire, si possono eh, monitorare attentamente, ma eh, impedire diciamo, che venga appiccato eh, un incendio appunto, e viene poi alimentato un focolaio sicuramente eh, in questo momento è difficile da prevedere ecco non si può prevenire l'opera del folle non si può prevenire il dolo mh, sicuramente nel senso che non si può stare nella mente di nessuno e questo credo che non, su questo non credo ci siano dubbi ovviamente però eh, non aiuta il caldo, non aiuta la siccità non aiuta il vento che in questi giorni anche sulla nostra città il vento caldissimo ovviamente quello di sabato addirittura che ha alimentato molto, eh, molto forte proprio l'incendio a Torre Spaccata per carità di Dio, però si può avere un'opera di prevenzione eh, in riferimento a quelle situazioni, appunto davanti ai campi rom, cumuli di immondizie, questo lo diciamo da, ta da tanti anni nella nostra città ovviamente, eh, le sterpaglie che, mh, di, di cui non ci si prende cura. Quindi la siccità che non è soltanto figlia del momento e di questo particolare mese così caldo, ma che è una situazione che affligge Roma da, da anche in questo caso da diversi anni: nel senso che c'è eh, un po' di, mh, come dire, mancata proprio cura della nostra città, e tutto questo alimenta proprio i roghi, no? Possiamo dirlo con tranquillità. Sì, mm, quello sì, no ma è chiaro che eh, c'è un'attenzione particolare anche per quanto riguarda gli sfalci, noi ricordiamolo stiamo operando con 170 operatori insomma il servizio giardini in, in tutta Roma abbiamo anche il supporto adesso di 50, 50 manutenitori del verde che stanno collaborando col servizio giardini ma eh, ricordiamo che Roma è la città più verde d'Europa insomma ecco, però è un'estensione abbiamo 330 mila alberature, abbiamo un'estensione di verde imponente, perciò è chiaro che eh, si fa il possibile noi per esempio sul parco del Piniero po po pochi giorni fa eh, siamo intervenuti cioè il servizio Giardini è intervenuto per le mi scusi, proprio per eh, sfalciare attentamente l'area la, verde e eh, anche eh, ricreare le linee tagliate a fuoco insomma, che servono appunto per ehm, cercare insomma, di evitare poi dei danni importanti dal punto di vista degli incendi. Questo lo si fa ogni giorno, ogni giorno il servizio Giardini cerca di, di mantenere i parchi, le ville storiche ehm, sia appunto diciamo, quelle di, di, di pregio ma anche le aree verdi molto estese che ricordiamo Castelfusano, ricordiamo insomma ville storiche come Villa Panfili, Villa Ada, Villa Borghese, insomma è così si ehm, si segue un lavoro attento quotidiano cioè siamo entrati piano piano stiamo entrando nella programmazione e non più nell'emergenza noi dobbiamo eh, eh, pensare a questo, che prima eh, si lavorava soltanto nell'emergenza, siamo venuti da um, una situazione eh, critica, drammatica eh, da parte del servizio giardini Ricordiamo insomma il, le prime notizie di che capitale sono proprio sorte all'interno del servizio giardini perciò è chiaro che quello che abbiamo ereditato è molto è molto complesso e anche difficile da rimettere in piedi, ma lo si sta facendo, abbiamo attive anche delle, delle gare di manutenzione del verde, abbiamo una gara europea di monitoraggio di cura delle, delle alberature una gara importante da eh, 3 milioni e mezzo, abbiamo altri 9 milioni eh, che eh, il servizio Giardini ha stanziato tramite i fondi giubilari, 5 milioni per il verde verticale e 4 per il verde orizzontale c'è cioè Veramente eh, con tutto che eh, in questo momento storico le amministrazioni vivono con una coperta molto corta, ma eh, gli sforzi sono veramente tanti. Oh, lei ha giustamente ricordato che cosa sta facendo l'amministrazione capitolina per limitare i danni. Ecco, però io vorrei: mh, se avrete, avrà fatto formulato delle ipotesi perché qui o altrove anche in aree protette sulle quali comunque non si può costruire non si può fare niente che rimarranno protette anche dopo tra l'altro la legge impone proprio proprio questo insomma ehm, la protezione di aree che soggette ad incendi dolosi allora perché secondo lei vengono appiccati questi incendi? Cioè, qual è, che cosa c'è dietro? Perché veramente, lo, lo, io, lo, io lo dico proprio, cioè mi, mi ci spacco la testa. Qual è, qual è il business che c'è dietro? Secondo lei, secondo voi, secondo quello che avete capito? Ma eh, intanto sappiamo che eh, dietro diciamo, a questi fenomeni sicuramente vi è un sistema di microcriminalità, micro insomma, ecco, questo ormai è risaputo in molti contesti, ecco, noi ricordiamolo che eh, spesso e volentieri si appicca un fuoco proprio perché bisogna recuperare del metallo e bisogna rivenderlo, o comunque insomma, per, eh, anche, per esempio per i copertoni, ecco, per eliminare quel rifiuto, poi di fatto un rifiuto speciale, un rifiuto che è anche altamente tossico, che ha un costo per lo smaltimento, viene appunto bruciato proprio per per non poi eh, voler eh, spendere appunto, questo, questo denaro insomma, beh, tutto questo provoca eh, un problema alla cittadinanza ma ehm, soprattutto un problema importante all'ambiente perché ricordiamo insomma ecco, questi, questi focolai eh, spesso e volentieri insomma eh, coinvolgono materiale mh, eh, di, di, di, appunto, eh, legato a eh, rifiuti speciali a plastiche e quant'altro anche i RAI per esempio che sono elettrodomestici che hanno all'interno dei eh, metalli pregiati ma eh, chiaramente se eh, alimentati con alte temperature eh, perciò quando eh, prendono fuoco sicuramente ehm, spargono nell'aria in insomma delle particelle molto dannose per, per la salute e per l'ambiente. Eh, sicuramente ehm, da questo punto di vista la Polizia Locale insieme al Nucleo Speque, che è il nucleo appunto, che si occupa della tutela dell'ambiente, insieme alla, alla protezione di intervento centro storico, il Nucleo Pix, eh, che prima interveniva eh, per il decoro urbano nel primo municipio, oggi si occupa eh, di eh, eliminare fenomeni di eh, microinsediamenti, eh, fenomeni di abusivismo in tutta Roma um, è chiaro che a parte i famosi campi eh, che noi conosciamo attentamente. Quindi dice ma... che a Roma, a Roma è per eh, diciamo così questo, questo micro crimine legato allo smaltimento dei rifiuti, che magari in condizioni estreme come quelle che stiamo vivendo adesso, eh, prende la mano e innesca degli incendi più vasti. Questo sta dicendo? Oh, ma anche per esempio per quanto riguarda gli autodemonitori, noi mm. stiamo attenzionando molto questo, questo tema, lo stiamo affrontando. Eh, faccia a faccia insomma dopo tanti anni di, di mobilismo grazie poi eh, all'assessorato all'ambiente con l'assessore Montanari si sta facendo un lavoro importante insomma ecco, noi vogliamo ma eh, si spostano o non questo... si spostano perché mh, mi sembra ma ci guardi, sia un articolo dobbiamo... di una sc della scorsa settimana in cui si diceva, si scriveva che alla fine forse la soluzione potrebbe essere quella di non spostarli perché tanto vado a sintetizzare il contenuto dell'articolo, se si delinque sì. lì, cioè soprattutto ad esempio sulla Palmiro Togliatti, faccio un, un esempio di un quartiere che sicuramente ne ospita tanti da tanti anni, ecco, tanto delinquono lì perché dovrebbero delinquere altrove, ecco, ma dove sta la verità, come stanno le cose? No, guardi il ragionamento è molto, molto lineare e molto corretto chiaramente c'è delocalizzare un autodemonitore che delinque chiaramente andrà a delinquere da un'altra parte questo, questo ragionamento sicuramente che fila. noi abbiamo analizzato questo ragionamento e in tal proposito eh, abbiamo chiesto agli autodemonitori ad oggi chiaramente attivi che hanno delle prorogative di mettersi in regola abbiamo dato una tempistica dai 3 ai 6 mesi per eh, rientrare nelle norme Ehm, legate alla tutela dell'ambiente proprio per evitare diciamo che queste proroghe provino, provino poi chiaramente eh, un, um, una, una malagetia insomma poi del, degli autodemonitori perciò noi vogliamo innanzitutto riportare eh, la questione alla legalità alla tutela dell'ambiente perciò chiediamo di mettersi in regola eh, chiaramente un po', po' complesso perché poi parliamo di norme ambientali perciò eh, deve essere ripristinato il manto eh, della pavimentazione, perciò non più terriccio perché sappiamo che quando gli oli esausti cadono nel terreno poi si crea inquinamento eh, ambientale anche per il ciclo appunto, delle acque e via discorrendo perciò noi chiediamo abbiamo chiesto agli monitori di eh, mettersi in regola e chiaramente se non rispettano queste norme vigenti eh, verranno automaticamente chiusi eh, chi eh, si mette in regola eh, perciò chi svolge um, un'attività che ricordiamo è un'attività anche importante perché l'introito che eh, produce anche e il supporto che dà per il riciclo di questi materiali è importante perché in questo momento le case automobilistiche non hanno eh, una uh, soluzione di riciclo di materiale appunto uh, di uh, fini vita, poi chiamiamolo in, questo, in questi termini del, dell'automobile. Perciò sì, quando poi saranno in regola possiamo delocalizzarli in un luogo più idoneo, sicuramente non all'interno di villi eh, o parchi storici eh, di carattere anche ah culturali come <ride> <preso Vabbè. dicevo. ride> credo che non sarebbe mai possibile anche se ovviamente sono limitrofi sul parco di Centocella da un sacco di anni quindi diciamo che eh, gli abitanti del, del quartiere ci avevano fatto un po' la bocca alla Senta, prima di salutarla eh. no, quelli, no, a quelli che continuano a buttare al com... ecco. parco di Centocella dobbiamo Perfetto. intervenire eh, allora, eh, siccome siamo lunghi le dico, allora verità. comunque prevalentemente sono dolosi però ci sono ancora i deficienti che buttano le cicche dalla macchina quando, quando sono in movimento e te ne accorgi perché bruciano le aiuole sparti traffico. Ecco, qualcuno che va intenzionalmente a bruciare una aiuola sparti traffico, francamente, lo credo poco credibile. Allora, proprio in 30 secondi, che cosa dice a questi che continuano a buttare le cicche dalla sigaretta dalla macchina anche con 40 gradi e è tutto, è tutto arso intorno? ma dico intanto che buttare il a terra è un reato un reato eh, che viene perseguitato appunto da, eh, da una multa anche molto salata insomma, eh, da parte di questa amministrazione c'è una norma nazionale che eh, sancisce appunto eh, dei, eh, delle multe delle sanzioni che vengono effettuate poi dai comuni dico che eh, innanzitutto deve essere rispettato l'ambiente perché l'ambiente è di tutti sia eh, dal lato appunto della sicurezza, perché quando si provano incendi incendio, soprattutto su strada, per esempio, ipotizziamo anche la Colombo, che è una strada molto trafficata, che ha ehm, al, al, diciamo, ehm, al suo, come dire, eh, al, al lato, insomma, del, del una pineta molto importante che sicuramente eh, può provocare un danno. Ehm... Quindi non fatelo, ecco, non fatelo, non, no, fatelo, non fatelo, non fatelo, pensate e... ai vostri figli, non fatelo. Se non avete figli, no, pensate ai vostri genitori, pensate a chiunque altro, però non fatelo. Ecco, io sintetizzo. No, ecco. rispettare l'ambiente, la propria città, ma soprattutto diciamo, garantire la sicurezza di tutti i cittadini ma anche degli animali che vivono poi all'interno di queste pinete, perciò ricordiamo che bisogna tutelare anche la biodiversità, ma anche il nostro ecosistema che in questo momento sta soffrendo. Tanto continuiamo eh, a vedere le immagini eh. dei roghi, veramente qualcosa di incredibile. Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente Roma Capitale, grazie buona serata. Grazie, grazie, grazie, grazie. per essere intervenuto. Grazie, non fatelo ecco grazie, grazie. Allora 3775